Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, come vedete scorrere dietro le immagini ecco il, la nuova base Camus da 8 Nm. Prima di tutto vorrei ringraziare Alessandro Pettenuzzo di ZSIM Project per avermi dato questa possibilità e avermi dato le prime informazioni diciamo, che abbiamo su questa nuova base. Quindi un 8 Nm come vi anticipavo, uscita imminente ad aprile, questa forma eh, diciamo, molto interessante triangolare che si distingue da quello che è sono le forme classiche che si trovano eh, sul mercato direi che è finalmente comunque una forma molto intrigante a me piace a dire il, il vero da quello che si nota dalle immagini il solito quick release molto interessante che eh, ho già eh, discusso ampiamente nei video precedenti che perché mi piace particolarmente si nota, si nota dalle immagini anche la possibilità ovviamente di fare il plug eh, di eventuali accessori quindi per creare un ecosistema Camus non ho altre informazioni tecniche in merito, lo sapremo più in là però quello che vi posso dire è che abbiamo più o meno di quello che sarà il prezzo proposto per questa base Camus sappiamo che si distingue anche, oltre che per la qualità dei prodotti anche per il prezzo infatti l'azienda cinese, vi ricordo che per la base di 15 Nm si presenta con un costo di 700 euro a casa grazie ovviamente ad Alessandro Pettenuzzo e il TZ Sim Project, ricordiamolo e eh, questa base qui dovrebbe essere presentata tra i 400 e i 450 euro di base appunto la base da Egg Drive e in bundle con una corona tra i 600 e i 650 euro e bundle completo corona base più pedaliera si parla di 850-900 euro e per una base da 8 nm mi sembra molto interessante e in linea con quello che è il mercato se no forse un pelino più competitivo quindi ragazzi io non ho altre informazioni, vi lascio con le immagini che scorrono per apprezzare questa forma comunque particolare che devo dire la verità a me piace. Spero che questo video vi sia piaciuto, appena avrò informazioni più dettagliate in merito non esiterò a fare un altro video. Come al solito ragazzi vi invito a lasciare un pollice in su, a lasciare un commento, ditemi che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, ciao!